Diciamo che il quadro ormai è ultimato. Eh, ho avuto qualche problematica in questo lato del viso per, eh, più che altro per la tonalità delle, dei grigi, l'accostamento dei grigi. Eh, però, da alcune prove, aiutandomi anche con il computer, eh, diciamo che ho trovato eh, quello, che è quello che ritengo sia l'equilibrio ottimale. Per il resto non ho avuto grosse problematiche e ho qualche punto qui nello sfondo arancione che eh si era macchiato di colore ho provato a, a mascherarlo perché conservo sempre del colore per paura che ne debba fare uso successivamente. Per fortuna ho conservato questo colore anche se diciamo non avrebbe dato grosse problematiche perché questi pannelli arancioni sono separati l'uno dall'altro quindi anche se la tinta fosse stata leggermente diversa rispetto a quest'altra dovendola rifare tutta non si sarebbe eh, diciamo vista la differenza tra questa e questa eh, comunque io ho conservato il colore quindi lo devo rifare tutto quanto perché purtroppo i ritocchi che ho fatto sono visibili e non mi piace quando sono visibili e probabilmente dovrò fare questo pannello e quest'altro pannello per il resto poi il quadro si può dire che è finito devo aspettare che asciughi questa parte del viso per poi riprenderla eh, ripassarci sopra i colori per renderli più uniformi perché vi ricordo sempre che eh, in questo genere pop art che faccio io eh, le tinte non sono miscelate tra di loro cioè non ce l'ho sfumato ma sono totalmente staccate adesso non ho altro da dire ehm, vi ho fatto vedere il medium, il medium che ho utilizzato nella parte finale che è un 33% di essenza eh, di trementina, liquin e original, liquid original, e olio di papavero e, e niente vi rimando sempre al prossimo video e se vi piace questo video lasciate un like se volete rimanere informati iscrivetevi ai miei canali youtube eh, instagram e facebook